ciao a tutti questo è un breve video per mostrarvi la grande varietà di lancette per meccanismi per orologi vedete di varie forme misure e colori tutte in alluminio tranciate made in italy di qualità sia l'alluminio che la lavorazione non è facile trovare un'ampia scelta come la nostra trovate tutto sul sito elettronicadidattica.com questi sono i nostri meccanismi in dotazione hanno le lancette in plastica sia per i meccanismi tradizionali a scatto sia per i meccanismi continui e silenziosi ma tutte queste lancette che avete visto possono essere compatibili con i nostri meccanismi. Alcune idee per costruire un orologio. Vedete che hanno vari spessori. Date un'occhiata sul nostro sito e siamo a disposizione per qualsiasi informazione. Continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica. Ciao a tutti!